Questo è un esercizio sui fasci di retta. Dato il fascio di equazione 5kx meno k più 4y meno 2 uguale a 0, che chiamo f, determina l'equazione della retta che appartiene al fascio, tale che questa retta sia perpendicolare alla retta di equazione 3x più 5y meno 1 uguale a 0. Questa la chiamiamo R. Quindi partiamo dalla condizione A. Imponiamo che R sia perpendicolare al fascio. La questione di perpendicolarità si può fare in due modi. Vediamo il primo metodo. Il metodo classico è trovare il coefficiente angolare di questa retta, quindi separare la y dalla x. Avremo meno k più 4y è uguale a meno 5kx più 2. Divido tutto per meno k più 4. Y sarà uguale a meno... 5kx fratto meno k più 4 più 2 fratto meno k più 4. A noi interessa il coefficiente angolare di questa retta, che è questo numero davanti alla x. Troviamo anche il coefficiente angolare della retta r. Quindi il coefficiente angolare della retta r, con lo stesso ragionamento, sarebbe 5y uguale meno 3x più 1 divido tutto per 5 y uguale meno 3 quinti x più 1 quinto quindi abbiamo trovato il coefficiente angolare che è meno 3 quinti ora, essendo questo il coefficiente angolare della retta R per trovare il coefficiente angolare della retta perpendicolare dovrò fare l'opposto dell'inverso cioè m perpendicolare uguale meno 1 su mr che è uguale a 5 terzi dovremmo imporre quindi che 5k fra k più 4 deve essere uguale a 5 terzi da questo segue 5k più 20 deve essere uguale a 15k quindi 10k deve essere uguale a 20 allora k sarà uguale a 2 per trovare la retta andiamo a sostituire k all'equazione del fascio quindi avremo 5 per 2 per x meno 2 più 4y meno 2 uguale a 0. Quindi 10x meno 6y meno 2 uguale a 0. Possiamo dividere tutto per 2. 5x meno 3y meno 1 uguale a 0. Vediamo la seconda tecnica. 5kx meno k più 4y meno 2 uguale a 0 è il nostro fascio, mentre la nostra retta sarebbe 3x più 5y meno 1 uguale a 0. Ci andiamo a ricordare che i coefficienti della x e della y rappresentano il vettore perpendicolare alla retta, quindi avremo vettore perpendicolare ad f 5k meno k meno 4 il vettore perpendicolare ad r 3 e più 5 imporre che queste due rette siano perpendicolari significa che il prodotto scalare tra il vettore perpendicolare ad f e il vettore perpendicolare ad r deve essere uguale a 0 cioè Moltiplicando componente per componente dovremmo avere che 5k per 3 più meno k meno 4 per 5 deve essere uguale a 0 Quindi 15k meno 5k meno 20 uguale a 0 Quindi 10k uguale 20k uguale 2 Abbiamo trovato la stessa soluzione di prima Cioè cosa dovremmo andare a fare? moltiplicare 5 per 3 moltiplicare meno k più 4 per più 5 andare a sommare queste due moltiplicazioni e porle uguale a 0 per trovare subito k dopo andremo a sostituire k per trovare l'equazione della retta 5x 3y 1 uguale a 0 punto b trovare la retta del fascio parallela alla retta di equazione x y uguale a 0 questo chiamiamola s ci sono sempre due tecniche dove imporre che praticamente s deve essere parallela a una retta del fascio quindi per il parallelismo devo trovare sempre il coefficiente angolare della retta y uguale x avrà coefficiente angolare quindi ms uguale 1 il parallelismo impone che l'm del fascio deve essere uguale a m abbiamo già trovato m del fascio che era dato da 5k fratto k più 4 deve essere uguale a 1 quindi avremo 5k uguale a k più 4 quindi 4k uguale a 4 k uguale a 1 andiamo a sostituire k nell'equazione del fascio 5 per 1 per x meno 1 più 4 per y meno 2 uguale a 0 quindi 5x meno 5y meno 2 è uguale a 0 la seconda tecnica per risolvere questo esercizio è utilizzare sempre i vettori. Ricordando che 5kx meno k più 4y meno 2 uguale a 0 è l'equazione del fascio. L'equazione dell'altra retta x meno y uguale a 0. I coefficienti della x e della y rappresentano i vettori perpendicolari alle nostre rette. Quindi avremo vettore perpendicolare al fascio. 5k e meno k meno 4 e il vettore perpendicolare alla retta S 1 meno 1 imporre che queste due rette siano parallele significa che il prodotto scalare tra questi due vettori vettore perpendicolare ad F scalare vettore perpendicolare ad S deve essere uguale a 0 il prodotto scalare è praticamente il prodotto ad incrocio 5k per meno 1 meno stavolta il prodotto ad incrocio di questi due, 1 per meno k più 4, meno k meno 4, e dovrà essere uguale a 0. Meno 5k più k più 4 uguale a 0, meno 4k uguale meno 4, quindi k deve essere uguale a 1. Abbiamo trovato la stessa soluzione di prima. Punto C, imporre il passaggio per il punto A, meno un quinto, 1. Quindi imporre il passaggio per il fascio significa fare praticamente una sostituzione. Andremo a fare, andremo a fare 5K per meno un quinto, meno K più 4 per 1, meno 2 uguale a 0. 5 5 si semplifica, meno K, meno K, meno 4, meno 2 uguale a 0 meno 2k meno 6 uguale a 0 2k uguale a meno 6 quindi k uguale a meno 3 andiamo a sostituirlo all'equazione del fascio per trovare la nostra retta 5 per meno 3x meno meno 3 più 4y meno 2 uguale a 0 quindi meno 15x questo viene 1 quindi meno y meno 2 uguale a 0, possiamo cambiare tutto di segno, quindi x più y più 2 uguale a 0.